Verissimo, Albano shock, ho pensato di farla finita. Albano si confessa a Verissimo, il suo periodo buio. Durante la puntata di Oggi di Merissimo Albano si è confessato alle telecamere di Silvia Toffanin, ricordando anche un periodo veramente brutto della sua vita, dove ha addirittura pensato di farla finita. Precisamente, il cantante si riferiva agli anni 90, che sono stati per lui anni di grande dolore, in cui non aveva più certezze e vedeva la sua esistenza sgretolarsi giorno dopo giorno. Il suo matrimonio con Romina Power era infatti terminato, e notava la sofferenza negli occhi dei suoi bambini, Albano, come ha dichiarato, si chiedeva quindi dove avesse sbagliato. Inoltre, sempre negli anni 90 aveva anche litigato con Dio, che per lui era sempre stato un grande amico e soprattutto consigliere. Insomma, aveva perso la fede e non vedeva più qualcosa di positivo nella sua vita, lunica soluzione era farla finita. Per fortuna poi col tempo aveva recuperato la sua sconfinata voglia di vita, e la svolta definitiva era arrivata negli anni 2000, quando aveva conosciuto quella che sarebbe diventata poi la sua seconda compagna, Loredana Lecciso. A Verissimo, Albano ha anche parlato della sua fidanzata, difendendola ancora una volta dalle brutte parole che le persone continuamente le indirizzano. Verissimo, Albano, la sua sofferenza vissuta durante gli anni 90. A Verissimo infatti Albano ha affermato che Loredana lecciso, al contrario di tutte le maldicenze che legge in giro. È molto più saggia e colta di quello che gli altri pensano, anzi, il cantante ha aggiunto che la showgirl ha un grande cervello, e ciò è un bene sia per lui che per i loro figli. Loredana ha avuto la capacità di riempirgli un vuoto gigantesco che si era creato nella sua vita ed era quindi arrivata in un momento in cui sentiva solo echi delle cose passate. Albano ha comunque ammesso che avevano attraversato anche periodi di crisi, in cui erano arrivati anche alla decisione di separarsi, ma poi, anche per il bene dei figli, non ne avevano mai avuto il coraggio. Oggi l'ha leciso è ritornata la donna che Albano aveva conosciuto ed è fierissimo di lei e di tutto ciò che ha fatto e sta facendo per lui. Loredana ha recentemente anche sconfitto il terrore dell'aereo ed è volata insieme al fidanzato a Budapest, in cui si è tenuta una delle tappe del tour del cantante e anche il famoso e blindatissimo incontro con Putin.